Ciao a tutti! Oggi prepareremo il limoncello. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 10 giorni per la macerazione e il riposo. Gli ingredienti che ci serviranno momentaneamente sono le scorze di limoni non trattati e l'alcol. Diamo il via alla ricetta: prendiamo una boccia con il tappo a vite, mettiamo all'interno le scorze di limone. Mi raccomando, solo la parte gialla. Versiamo l'alcol. Chiudiamo bene. E li mettiamo a macerare al buio per due giorni. Trascorso il tempo, adesso filtreremo l'alcol dalle scorze di limone. Gli ingredienti che ci serviranno adesso sono zucchero e acqua. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua. Lo zucchero. ed azioniamo il bimbi per 20 minuti 100 gradi velocità 2 adesso lasciamo raffreddare completamente il composto una volta freddo aggiungiamo adesso l'alcol che abbiamo filtrato facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 il limoncello è pronto imbottigliare e conservare in frigo e in congelatore e attendono una settimana prima di consumarlo limoncello grazie e alla prossima ricetta